Vediamo 32 eh. Craccato White White Io ho disciolato uh. Craccato White Fatto È l'ultimo Let's go. Prima che inizi il video Lo sponsor di oggi è Italian Technology Vrea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 Puttana quando sono forte le K Ma quanto gli avete fatto? Io? Sì Io ho beccato la roccia si Occhio che non si, si, non si può perquisire comunque Non più Io ho preso il muro Io prendo questo va che è meglio Blood tieni... Tieni... <ride> tieni Porca di quella puttana Lascio con la viola Dove sono i miei di questo? Eh. No, secondo me si sono splittati per fare le 30 bombe. Perché eh? 30 bombe? <ride> no, 30 bombe a prenderle, forse non hai capito. Avete okay. <ride> colpi piccoli, ho 170 mi sa che va via subito con due mitagliette. Ne ho 180. Vì, allora apposta, non me le droppate purtroppo. Minchia quanto ci voleva la mappa nuova, ti giuro. No, okay, uh, facciamo 3-2-1. Ma che Ma cazzo sono fatto? Aspetta. Ma sta a fare lo di salvo il mondo. 3-2-1. Vai. 20 20 Mi ha sniperato. 50? Ma che gli altri che io mi faccio venire i big. Vado ah, sulla uno, montagna. No, uno di vite. Faccio il giro, faccio il giro. Tieni, vai, tieni vai. il fla. il Sì, sto facendo. Sto sprayando. Tieni 22, 22, alla focus. Tinili, tinili, tini, tinili. Tini, Attenzione alla focus. 22, mi accanto. Attenzione, attento, attento. 30, 36 ancora. Si, si, adesso lo blocco. Clash, aiuto. 36, crackato. Qua?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 No. Oh, non mi sa. Eh, vado a mangiare, ho finito il ah, gioco. Andiamo dietro? Ci andiamo a fanculo sì. proprio. Vai, vai. Mi cura un attimo. Io sto andando, mi sono fatto due no, mini No, vai. Così che si gioca, ragazzi. Sì, per forza, c'è. il mitrailletto. Io mi metto... Mi metto bro. dentro la cuccia che mi faccio un B Un B Mettiamoci sopra l'ice, vediamo. 32 Craccato, white, white Dove? Eh, non sono da te, non sono da te Ok, dopo che l'hanno ammazzato Minchia, mi raga, fate Salgo proprio in... lo schifo con la R, vi giuro Salgo qua sopra Facciamo 32 Troppo forte la K. Arrivo, arrivo, arrivo. Ci cioè, l'ho ittato solamente io quello praticamente. Solo io. Eh vabbè, devi tralletta. Eh, andiamo qua sopra, andiamo qua sopra. Oh! 30! 26 Craccato? White, white, Bravo. fatto! 26 qua, bravissimo! Sotto? Questo qui da me sotto, eh! 26! 30. 26! Io l'ho disciolato! Craccato? Ma, C'è cioè, guarda qua, cioè, di sciolato di sei C'è splash. Eh, stanno rampando. Rampano. Dove, dove? Dietro. Dai sì. prendi live, prendi live. 36 Uè, crack. One hit. Buono. Letteralmente, one Morto, Bravo. morto là, morto là. Preso il finish. Buono Occhio okay, non farti se ne fare Micchia, già abbiamo un fortino! Tempesta, tempesta, sei. tempesta! Sì. 32 Craccato abbiamo proprio! La torre di Pisa! Dietro! Rampano questi, cosa fanno? 32 Minchia fermo, non lo becco! Oh merda Ah c'hanno gli sniper quelli A me non funziona devo... 32 Dietro 20, 20, 360. 32 ancora Non c'erano un'idea questi ti giuro Gli sparo e si coprivano Oh il piccione Dov'è? A capo a viola, sti eh, cazzi sempre quello droga Arriva un altro? Che... Dietalo al negozio, ok. Basta. Niente, ci sono... Sto C'è da vedere se qua è buildato tutto bene. Posto, vedete così non droppa. Ok, abbiamo yeah. proprio il fortino di quelli primordiali. Merda, eh... Oh cozzo! Ah, si fightano, si fightano! L'ha trombato! Stai sta buttando sta 60 rebuttando. Sti cazzi Sti cazzi 32 32 quello che arrivano Sennò Guarda come vogliono Cleopare queste merde Sniper occhio 30 cacchiato 40 21 Tempesta Tempesta 32 Tre White, white, questo sotto Sticlo fatto. White. Bravo. 33 quello di 60 no, Craccato. Crack tempesta, tempesta, Pada 17 blu. White, fatto. Bravissimo. Craccato. White. Fatto? Madonna Buonissimo Altra gente, altra gente, clean up, clean up eh, 5 colpi, 50 colpi mitra Mitra? Si sì. okay. Colpi RNA hai? Eh? L R eh, Ti do due caricatori Ne ho 130 ora okay, okay. Qua, qua, qua, mi sa che stanno andando Si, sì, si, sì, si, sì, si sì, sì. Dove? Qua 32? Dobbiamo andare. 32? Dobbiamo andare, dobbiamo andare. Andiamo, andiamo. Buono, buono. Unisci. E ti saluta il drago. Il drago. Il dragone. Dragone, buonasera dragone. c'è cioè, da tu là. Voilà. Abbiamo bisogno di un refresh, dobbiamo toffarci Mettiamo qua, mettiamo. Vieni qua, vieni qua, vieni qua. Gente là. Ah, okay. ok, ci sono le scale. Oh merda. Vedo uno? Là, e là, eh. Non possiamo bombare se si picca male. Là dentro. Ma non lo vedo dalla mia visuale Aspetta 20, 20 20 È blu eh Bacca il muro 20, 20. Dietro dietro dietro dietro dietro Prendono fuoco prendono fuoco Ok La la lo stanno full, lo stanno friando. Craccato Ho oh, 40 colpi a R Però 200 metra quindi 50 Mi sa che è un solo, mi sa che è un solo Occhio occhio occhio Abbiamo bisogno del loot Questo è, questo è farcito quello che ha preso tutto Andiamo allora Lo vuoi killare eh? Sì. Aspetta vai, lo, tanto devi venire qua sì, sì, mi metto qua. Craccato? Fatto. Buono, vado, vado, vado. Vado, vado, vado. Dimmi se c'è altro da prendere. C'aveva un cazzo, fra O oh, Non c'avevo nulla. 60 colpi R ora. Prima 40 aveva 20 colpi R questo. Non era un cazzo, non era proprio quello che aveva preso tutto. Dimmi se, dimmi se. 30 entrambi 50 Caccato Io sto andando eh, sono in safe io Vai vai, tanto sto rompendo un po' il cazzo a questi Ok 20 5. a quelli là che disparano Vai, vai arrivo Mi Io ho 403 male. eh eh, io ho 4,050 C'è gente che viene da, da là, eh Sud Ok Ok, cioè, sembra manco un torneo, sembra Li vedo eh, ci... Craccato 30 white Ci paddano, eh? ci paddano, ci paddano addosso, full box Craccato Fatto Bravo mi entra Da dietro Morto morto Buono tutto tutto tutto È 2v1v1 2v1v1 Chuck Pepper Rampa eh Ma non è vero non è vero Eh, morì verso di merda. Ah, tu io spari da qua. Come figli di puttana, vai. Siamo per 3-2. Vai, vai. tutti i mazz. Cos'è che si gioca in questo gioco? Occhio Larn. da dietro, intanto mi copro, mi full copro. L'altro non so dove si mi preoccupa. Sta passando da dietro. Abbiamo una pad. Ne ho tre. Sì sì ce l'ho Si allora. va? L'altro è dietro quella roccia Sì sì vieni Vai che il cedolo Mi metto un tag un po' più largo di te Ok Triplo 25 Paddo 19 è tuo White Peccato. Cato il mio pure Triplo morto il mio È l'ultimo, l'ultimo Let's go Cioè per forza è così come un cazzo di torneo si deve giocare, per forza, obbligatoriamente Comunque fra la cappa e micidiale Quanti cazzo di danni ho fatto